ciao a tutti oggi prepareremo il pan di pesche senza glutine il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa gli ingredienti sono uova zucchero semolato farina di riso fecola di patate olio di semi di girasole latte scorza di limone lievito per dolci pesche tagliate a pezzetti e gran marnier che è facoltativo diamo il via alla ricetta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 Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere le pesche. E frullare per 30 secondi a velocità 4. riunire sul fondo del boccale con la spatola aggiungere le uova ed azionare il bimbi per 50 secondi a velocità 4 Aggiungere l'olio, il latte e il gran marniere che è facoltativo. Ed azionare il bimbi per 20 secondi a velocità 4. Aggiungere la farina di riso, la fegola di patate e il lievito ed azionare il bimbi per un minuto a velocità 5. Versare il composto in uno stampo da prune cake da 28 x 10 cm ben imburrato. Cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 50 minuti circa. Fare sempre la prova a stecchino. Il pan di pesche è cotto. Lasciamolo raffreddare del tutto prima di rimuovere dallo stampo. Pan di pesche senza glutine.